Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial Ragazzi in questo nuovo tutorial vi spiego 5 passaggi su come risolvere L'avvio di Overwatch 2 che non si apre proprio Non va, non funziona Gli sviluppatori se ne strafregano Quindi in questi nuovi 5 passaggi, ragazzi prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale di attivare la campanella e di lasciare un like come primo passaggio dobbiamo disattivare l'antivirus perché va in conflitto con il nostro gioco perché quando andiamo ad avviarlo può darsi che esce una notifica qua sotto di Microsoft Defender invece se avete qualche antivirus installato sul vostro pc disattivatelo del tutto io ho visto che c'ho Avast, clicco tasto destro sopra, voi dovete trovare qualche opzione tipo controllo protezione, disabilita permanentemente e lo disabilito. E adesso c'è Windows Defender, eccolo qua. Poi come secondo passaggio ragazzi dobbiamo disattivare tutti i programmi che sono aperti su PC perché veramente applicazioni che non ci servono proprio che vanno in conflitto sempre su Overwatch 2, che gli possono dare degli errori e che occupano memoria RAM. Quindi andiamo su gestione attività. Cerchiamo di disattivare tante, ma tante applicazioni che non ci servono. Per esempio io ho questa uh, Electronic Arts Launcher di EA, non mi serve proprio, faccio termine attività, lo chiudo. Epic Games Launcher, così. Come se io stessi giocando a Fortnite, invece no, sto giocando a Overwatch 2. Termina attività, non ci serve Epic Games. Uh, che c'è più? Tante applicazioni che non ci servono proprio. Questo questo è una. Occupano memoria RAM. Steam Aperto, cioè Steam Aperto, tutti questi. Steam occupa tanta RAM. Termina attività, tutto. Termina tutto. Vanguard di Valorant. Vabbè, disattivo tutto. Elimino tutto. Poi una volta fatto andiamo un attimo su battle.net come terzo passaggio e fare una breve riparazione, quindi analizza e ripara. Ci metterà un paio di minuti e una volta fatta questa riparazione dobbiamo chiudere battle.net su gestione attività, termina attività, battle.net anche qua sotto. Chiudiamo tutto, andiamo un attimo su tasto Windows più R, esegui, oppure lo scrivete qua sopra, esegui, app data, battle.net, cancellare battle.net, qui, tornare di nuovo su battle.net, Poi ci chiederà di aggiungere il nostro Overwatch 2. Faccio trova. Vado sul mio volume. Disco. Overwatch. Seleziono la cartella. Yudi. Cioè abbiamo cancellato le cache di Butter.net. Ok. Se qui vi dirà trova il gioco, voi trovate la cartella di Overwatch 2, dove l'avete installato e poi farà un aggiornamento. Poi, se in questo caso non dovesse funzionare con questi quattro passaggi, ragazzi, allora sono problemi dei server, quindi dobbiamo per forza cambiare server. All'inizio quando volevo giocare dovevo aspettare la coda, 10.000 persone davanti a me nel server Europa. Quindi ho cambiato, da Europa ho messo Asia, c'erano 100 persone in coda. Quindi regioni, io metto Asia e faccio su gioca. Il gioco ovviamente si è avviato, è andato benissimo. Bene, quindi adesso ritorniamo un attimo su desktop per farvi vedere una cosa ok andiamo un attimo sulle impostazioni di gioco anzi su mostra in esplora risorse questa cartella retail questa overwatch mostra altre opzioni proprietà compatibilità qui ragazzi se c'è la spunta esegui come amministratore disabilità ottimizzazione scrivete togliete queste spunte e fate ok poi ogni volta che avete problemi ad avviare Overwatch 2 su battle.net io vi consiglio di aprire sempre questa cartella e di fare esegui come amministratore qua sopra. Si aprirà battle.net che era già aperto perché voi siete entrati nella cartella attraverso battle.net ed eccolo qua. Poi ci dirà vabbè di accedere eccetera Quindi, qui dovete mettere i vostri, le vostre credenziali di Blizzard Battle.net. Ok, ho messo le mie credenziali di Blizzard Battle.net. Accesso in corso, ed eccoci qua. Quindi, ragazzi, spero tanto di esservi stato d'aiuto. Lasciate un like, iscrivervi al canale. E noi, ragazzi, ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.